venuti dal compagno di dietro quindi io conterò fino a tre no, qui bisogna no, avvicinarvi avvicinarci no. ragazzi avvicinatevi, avvicinatevi avvicinatevi, toccatevi toccatevi sul compagno ci siamo? allora praticamente siamo molto inci in questo momento toccatevi per me okay. allora io conterò fino a tre ascoltate bene perché sennò diventa un disastro io conterò fino a tre, quello che dovete fare è vi appoggiate sull'altro dietro. Quindi ci mettiamo tutti sull uno sull'altro. Vediamo se riusciamo a sostenere. Ok? Siamo pronti? Uno, due, tre, seduti. Oh! Allora, abbiamo una francia. riproviamo, vai. Mi raccomando, non cadiamo stavolta. Allora, siamo pronti? Uno, due, tre. Appoggiatevi, appoggiatevi. Sostenete il compagno, sedetevi comodi. Adesso ci Evviva! avete visto che presidente abbiamo noi siamo voi i nostri sedi, adesso c'è <ride> il freno bene allora Il quinto incontro eh, per il eh, progetto di Ecovillaggio che la dire ha organizzato. Il primo è stato il 2011, il 2012, il 2013, il 2014 a Campanara e l'anno scorso non abbiamo avuto la possibilità di farlo, quest'anno abbiamo fatto reimpostando la tempistica. Perché in precedenza gli incontri dei progetti erano quasi una specie di riproduzione in piccolo dell'incontro dell nazionale LIDE, uh, invece quest'anno abbiamo fatto di pronta più di carattere caratteristiche. Uh, allora gli argomenti che noi abbiamo pensato di sottoporre alla vostra attenzione sono quelli che avete visto, quindi prevalentemente riguardano problemi legati all'approfondimento di tematiche giuridico-amministrative e economiche. Uh, L'altro tema è quello che riguarda le relazioni, il benestare all'interno delle realtà di ecodiglaggio. Il terzo uh, è quello che riguarda l'autosufficienza, problemi legati all'agricoltura, Uh, tematiche quindi di uh, gestione potremmo dire della vita uh, materiale dell comunità. queste tematiche le abbiamo scelte all'interno di un piccolo gruppo che poi, e poi sono state approvate a livello di direttivo e quindi di conseguenza hanno dato animo a questo incontro è opportuno che, lo dico per brevissima informazione senza perdere tanto tempo e lo dico a tutti quanti che Rive è un'associazione nazionale che si basa esclusivamente sul volontariato, quindi non c'è eh, uh, nessuno di noi che è pagato, uh, tutto quello che fate e che vedete è esclusivamente dato su base gratuita da parte di ciascuno di noi e uh, è una situazione che come tutte le associazioni che si rispettano hanno un organo, diciamo, dirigente, che comunque risponde esclusivamente all'assemblea. No? Tra l'altro tenete presente che noi facciamo la bellezza di cinque incontri annuali senza considerare tutti gli incontri direttivi, quindi c'è uno scambio diciamo così molto costante con quella che definiamo, l'insieme dei soci. Ora, quindi vi invito, fra virgolette, qualora siate soddisfatti, il discorso vi piaccia, eccetera, eccetera, anche di associarvi alla rete italiana dei villaggi ecologici. Chiuso lo spot, pubblicità e progresso, facciamo il, facciamo il, entriamo un po' nel merito della, uh, delle attività uh, di oggi. Uh, chiederei ai, um, ai, uh, a che, ai relatori che sono presenti, perché purtroppo qualcuno ancora non c'è, di uh, presentare i uh, workshop, i gruppi di lavoro che oggi andiamo a fare. Comincio io molto rapidamente, ci diamo massimo tre minuti a testa per questo, io forse sarò anche più breve, cosa insolita nel in mio caso. Allora, uh, dunque, innanzitutto con Nicolas abbiamo intenzione di affrontare problemi legati a che cosa è utile ad, una, ad un ecotilaggio dal punto di vista più importante. Quindi, problemi legati a come costruire un'associazione, quale tipo di associazione può eventualmente essere interessante per l'ecotilaggio. Quali sono ovviamente i vantaggi e gli svantaggi dell'essere un'associazione, Olus, APS o associazione culturale. Uh, L'altro tema è... È utile e importante per un ecovillaggio costituire una cooperativa di produzione? Sì? No? Quali sono i vantaggi, gli svantaggi, le problematiche che sono direttamente collegate con questo? Uh, il terzo aspetto è come portare avanti un discorso di sostenibilità economica all'interno di un ecovillaggio. Quali possono essere le problematiche che si possono trovare? È possibile collegarci con altre reti? Sì, no, meglio sì, meglio no, tipo per esempio Genuino, clandestino e via dicendo. Quanto di ufficiale può essere realizzato, quanto di non ufficiale... può realizzato? quindi entriamo all'interno di questo tipo di problematiche. Questo sarà il tema che sarà trattato da Nicolas e da me. Nicolas uh, uh, lo fa di professione, uh, io uh, sono presidente dell'associazione della comune di Bagnaia, ma Nicola se lo fa di professione, eh, nel senso che lui è eh, consulente e operatore di una cooperativa che si interessa specificamente di associazioni e di cooperative, è un laureato alla Bocconi, qui abbiamo anche un'altra laureata alla Bocconi che è Giorgia, eh, <ride> eh, e, e, e hanno una formazione economica anche molto consistente, quindi questo è il quadro no? Nel quale, eh, nel quale noi ci muoviamo quindi non sono persone improvvisate che chiuso il discorso ah. Bruno, eh, Bruno insieme a Carol presentiamo un progetto di EcoSofia l'EcoSofia è una cosa che è stata è un nome che è stato coniato da Nenaes alla fine degli anni 60 un filosofo scalatore norvegese finlandese non mi ricordo e, ed è una come l'ha coniata lui, come l'ha creata lui era una forma di ecologia integrale, ecologia profonda lo chiamava, cioè eh, l'uomo che torna alla natura e non è più eh, lo sfruttatore del mondo naturale, ma si considera parte del mondo naturale in maniera egualitaria rispetto ad animali, piante, eccetera, eccetera. Da allora sono nati molti movimenti ecosofici, soprattutto nel Nord Europa, Stati Uniti e altre, altre realtà, e l'ecologia profonda eh, ha generato per esempio l'ecologia del profondo, quella che noi proponiamo che è una eh, sorta di eh, riconoscimento di come il mondo esterno, il mondo naturale e il mondo delle relazioni sociali non sia nient'altro che la controparte della nostra interiorità. Noi insegniamo nella vita di ogni giorno la mappa delle nostre relazioni interiori con noi stessi, quindi quello che avviene nel, nel mondo esterno sia esso. La relazione col mondo naturale e con la dimensione sociale non è nient'altro che la mappatura eh, precisa e dettagliata della nostra interiorità. Quindi eh, stabilire delle, quello che noi è stabilire delle relazioni chiare tra l'interiorità e l'esteriorità ed educare eh, noi stessi, ed educare noi stessi al passaggio e all'armonizzazione di questa equivalenza. Eh, questo attraverso l'educazione del nostro mondo interiore, quindi della della gestione dei sentimenti, del riconoscimento delle emozioni e delle relazioni che noi abbiamo eh, con il nostro modo di vivere le emozioni, la piena capacità da recuperare un po' alla volta con, eh, con un'educazione sentimentale che è basata sullo studio che ci siamo formati in tanti anni attraverso lo sciamanesimo, quindi con, eh, con quello che nella tradizione sciamanica era la relazione tra l'uomo, il mondo delle, degli spiriti della natura, comunque il mondo della relazione con, con gli esseri naturali, gli alberi, le foreste, i fiumi, i laghi, i mari, eccetera, e come queste, eh, questi archetipi, come li chiamava Jung, sono in realtà una parte del nostro cosmo interiore. Da questa relazione fra uomo e natura si ristabilisce quella che oggi è la, la relazione tra uomo e cultura, quindi quello che noi proponiamo è una cultura della natura, o, o il recupero di una naturalità della nostra cultura, che poi è la dimensione della cultura. Questo viene fatto attraverso esperienze, non tanto attraverso teorie o, o schemi mentali, ma attraverso un'esperienza relazionale di movimento. Sì, Io porto un piano magari un po' più concreto. Eh, le comunità sono una palestra umana formidabile, possono diventare un intipo, eh, essere in balia di cavalli pazzi, e motivi personali e quindi collettivi e ci siamo resi conto questo ognuno di noi perché sennò non saremmo qua eh, che questo cavallo è un cavallo assolutamente meraviglioso ma che dobbiamo imparare a conoscerlo a riconoscerlo attraverso la connessione con gli elementi attraverso la connessione con gli archetipi e veramente far emergere la matrice di ciò che siamo e non averne paura e quindi, creare un movimento consapevole, un lavoro personale all'interno di un gruppo che sostiene crea delle opportunità e crea veramente degli spazi di risoluzione e di soluzioni. Bisogna andarci insieme ed è un'esperienza trasformativa per chiunque, quindi buon lavoro per chi verrà e buon lavoro in generale per chi. <coughs> Che sono Andrea, Alfredo mi ha chiesto di fare un workshop sull'autosufficienza alimentare soprattutto, non so se si possa fare un workshop su una cosa del genere però io la vedevo più come un momento di scambio di esperienze, noi a Bagnaia la facciamo da una trentina d'anni in qualche modo, siamo sopravvissuti, quindi vuol dire che funziona. E penso che... Sì, Ma mangia Mi tutto lui. <ride> già cominci di più, più ora. Sì. E quindi niente, se qualcuno poi ha voglia di, di scambiare esperienze, forse qualche consiglio. Io oggi purtroppo ci sono solo oggi, mattina e pomeriggio, quindi potete contattare solo oggi. Allora io farò lo scollocamento, dove per scollocamento si intende non scolle, scollocarsi dal lavoro. Ma scollocarsi dalle nostre paure, mi collego un po' a Bruno, eh, scollocarsi dalle nostre paure e dai condizionamenti, perché le idee che abbiamo di cambiamento vengono da uno scontento, eh, la scelta di un cambiamento va fatto verso e non vi adatta. Eh, di conseguenza quello che si va a affrontare attraverso questo sortamento che parte da Paolo Armani come eh, idea è stato trasformato da me, per una mia preparazione cultura, per cui la sostanza del facilitatore, mediatore di Necca, eh, andiamo a lavorare su quel eh, bisogno di tranquillità interiore, di centratura, proprio per permetterci che le scelte che andiamo a fare nella nostra vita per entrare in una modalità diversa, nella nostra vita e a contatto con noi stessi, siano scelte consapevoli e profonde, per cui tutto ciò che ci blocca nel tempo negli anni a eh, superare e trasformare per fare questo passaggio, con una leggerezza maggiore, attraverso vari strumenti che sono sia di conoscenza di sé che di relazione con l'esterno, con le paure che affrontiamo rispetto a un discorso economico e di insicurezza, e tutto ciò che lega a questo, che ci blocca nel vedere. bellissime parole, invece noi nel, nel workshop di costruzione ecologica parleremo della filosofia del piccone e della pala, cioè non parleremo molto ma faremo molto azione pratica, quindi l'idea è quella di fare una piccola introduzione sulle costruzioni ecologiche, poi prenderemo piccone e pala, la terra, vedremo eh, come costruire con la terra cruda e probabilmente costruiremo una cuccia per gatti in terra cruda chiunque vorre, volesse sporcarsi le sue mani e benvenuto al corso di costruzione di Francesca c'è qui? no, no. Uh, Francesca uh, sostituisce questa mattina uh, Andrea Stagliano e fa uh, una introduzione al metodo del consenso. E quindi il metodo del consenso, come voi sapete, è sempre collegato a una serie di, altri, di vari altri metodi, per esempio anche la facilitazione, la comunicazione ecologica, la comunicazione non violenta, che poi sostanzialmente appoggiano, sostengono e portano avanti eh, integrandolo il in metodo del consenso. Uh, Francesca non è qua ma vi dico proprio due cose molto rapide. Il mezzo del consenso si fonda uh, sulla capacità di far parlare ciascuno in maniera sincera e diretta in relazione a tempi certi, uh, a mantenere uh, rigorosamente il tema sul quale si sta riflettendo, sospendendo la decisione laddove vi sono delle condizioni di incertezza portando avanti, o anche di opposizione, portando avanti anche il tentativo di trovare ovviamente un punto che sia di accordo per quanto riguarda tutti quanti. Non è l'unanimità, il metodo del consenso è un metodo che permette anche a chi non è alla fine di questo processo totalmente convinto di astenersi, di farsi da parte, ma di non bloccare l'azione del gruppo. Perché questo è il metodo che viene applicato in molte comunità, questa cosa sicuramente, e che eh, vediamo che funziona. Il cerchio, il cerchio è la base della comunità, siamo tutti più distanti dal centro. Al centro c'è il grande spirito, il potere, quello che chiamatelo menor. E tutti hanno l'espressione della parola tenendo il bastone in mano. Il bastone circola, non si può interrompere. Circola in senso passando da uno all'altro. Non c'è modo di interrompere, siamo costretti all'ascolto. L'ascolto è tanto importante quanto la parola. Uno è il maschile e l'altro è il femminile. Se non c'è l'uno non c'è nemmeno l'altro. È impossibile la relazione se non c'è l'ascolto. Questo è il modo che facevano gli indiani d'America ed è un modo di essere tutti allo stesso potere, di tutti distanti dal centro e essere paritetici. Però c'è anche un modo che abbiamo adottato noi per prendere decisioni, è molto più semplice, non è emozionale, non è mettere in campo le nostre emozioni ma essere tecnici per arrivare a, a prendere le, le decisioni. Questa è una, molto più strutturata da un'altra tecnica. Sono due cose che sono separate ma insieme. Senza le emozioni non si può prendere decisioni. Senza le decisioni, come noi sono emozioni, non si arriva mai a, a essere efficaci. Quindi equilibrare questi due momenti è una cosa indispensabile e lo vedremo. Diana. Ciao, io sono Fabiana, non pubblicidiamoci, pubblicitazioni, non una torta o un rivoltatela come vi pare, prima viene lo stomaco e poi viene la morale. Quindi diciamo che, come anche dice Virginia Wolf, se non si è mangiato bene, non, non si può pensare bene, dormire bene, se non si è mangiato bene. Quindi faremo un laboratorio pratico teorico di cucina su come sbangare un torno in cucina, come preparare un pasto completo e nutrire il latte. Oh, oh, oh. Bene, ci sono altri che tengono... Eh, Giorgio, scusami. Buongiorno, sono Giorgio. Insieme a Gianni presenteremo lì Beto. Dov'è? Ecco eh, la... Vai, lascia la parola a Gianni. Eh. Allora, ti presenteremo questo progetto di che è in partnership vari paesi europei che stiamo portando avanti insieme a riscalto già come internazionale e riguarda una serie di metodologie di facilitazione e, e, a supporto di nuove idee e di progetti, non soltanto progetti di pubblicati ma qualsiasi iniziativa che sostenga la sostenibilità e che abbia il gruppo al centro appunto come cellula base. E presenteremo varie metodologie, appunto per il progetto ha ehm, prodotto un manuale al quale qual hanno lavorato varie persone gli elders, gli anziani, i fondatori di, di, di comunità e appunto una piattaforma digitale nella quale troverete troverà le di comunicazione e la sezione delle si chiama incubatrice in realtà come prendiamo quei progetti nascenti e andiamo ad aiutarli a vedere quali sono le difficoltà che possono incontrare, quali sono i passi da fare per poter pensare o provare almeno a renderli più sostenibili, perché il problema più grosso è che uno su dieci ce la fa. Posso aggiungere così? È molto interessante perché all'inizio è quasi una radiografia del gruppo, nel senso che l'idea è di vedere se per esempio manca la parte della visione o la parte delle relazioni o la parte organizzativa. Quindi prima una radiografia del gruppo per vedere a che punto stanno e poi è uno step by step, quindi passo per passo, come raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi attraverso delle azioni pratiche in un certo lasso di tempo. Quindi, Prima c'è una, una radiografia del gruppo e poi come arriviamo all'obiettivo attraverso delle azioni pratiche. Se parliamo con parole in inglese non è che vogliamo fare gli altezzosi, è che lavoriamo in inglese con questo materiale. Stai qua, sta in punk. Allora, volevo dire che Jenny è l'attuale direttrice del GEN Europa, uh, abbiamo quindi in lei una visione di carattere uh, Così, europea della questione della condizione degli villaggi quindi sono molto contento di qui oggi insieme con voi e dico un'ultima un cosa siccome io tengo anche un altro workshop uh, che l'altro diciamo è più, più Nicolas e io di supporto qui invece lo faccio io è un workshop che parte dal manifesto Rive che abbiamo elaborato nel 2010 uh, e, che diventa, e che è tuttora un un punto di riferimento del, del movimento e, e lavoreremo sulla motivazione uh, della uh, nella creazione di un ecovillaggio, quindi sostanzialmente la motivazione significa cercare di uh, vedere quali sono i valori, gli ideali ma anche le pratiche che permettono ad un ecovillaggio di sorgere e di stare insieme, perché il problema molto serio non è soltanto l'entusiasmo iniziale quanto poi la continuità nel lungo periodo. E la motivazione da questo punto di vista è decisiva nel tenere insieme un gruppo, quindi elaboreremo e discuteremo di questo. Bene, mi sembra che al momento abbiamo eh, praticamente esaurito eh, la presentazione dei, eh, dei workshop che si terranno oggi. Uh, manca ancora per esempio da questo punto di vista la presenza di Enzo ma, ma lui sarà impegnato domani uh, quindi per oggi abbiamo sostanzialmente risolto no, la presentazione dei, dei workshop che saranno attivati uh, direi adesso i progetti che sono presenti tre uh, minuti ciascuno di presentare uh, se stessi quindi adesso non ce li ho tutti a mente comunque uh, chiedo innanzitutto uh, a voi no? A, agli amici che vivono in Gartagnana di presentarvi il progetto. Bene, grazie eh, a benvenuta Miriam. Ah, siamo un progetto diciamo, di economia di è in avvio proprio più piccolo nelle montagne, nelle Alpi Aguane, in Gartagnana, provincia di Lucca. E... Eccoci qua, fino adesso ci siamo un po' concentrati, diciamo, ai, ai primi passi, ai processi più interni e noi con molto piacere siamo arrivati qui perché per noi è il nostro primo passo, diciamo, di comunicare col mondo, di aprirci un attimo e io voglio invitare tutti um, che siano interessati a Vederci di beh, parlate con noi. Allora di il nome del progetto il nome provvisorio del progetto è Comunità Monteforato, perché qui c'è il Monteforato nelle acquale, un bel buco nelle montagne che stiamo affacciando. Um, Siamo situati in un borghetto semi-abbandonato di montagna quindi non siamo una comunità un posto un ecovillaggio isolato chiuso per sé ma eh, come ci è detto ieri un po come diffuso anche vuol dire che vediamo un po vogliamo essere sì una comunità intenzionale un gruppo intenzionale ma anche dentro e in interazione con una comunità di 80 abitanti del paese che già ci abitano o che sono rimasti, che non sono andati più Grazie. Bene? Altri? Sono Piero, eh, il progetto si chiama Agri Canditella. Eh, io attualmente abito a Brescia ehm, un progetto invece lo stiamo sviluppando eh, in Abruzzo a Casa Cambitella, per esempio nel paese che è dopo Chieti più o meno ehm, è nato già da una volontà che ho espresso da tanti anni ehm, però in tanti anni non sono mai riuscito a, a capire qual era il punto di partenza cioè l'analisi era in questo mondo eh, mister stretto ho trovato tanta gente che ovviamente partecipava a questa idea, cosa si può fare e il problema era come partiamo, da dove partiamo, troviamo la casa, troviamo la terra, quando, adesso no, poi io ho i figli, io ho la mamma, io adesso non ho i soldi e abbiamo provato varie iniziative finché a un certo punto io e Anna, mia moglie e anche quei figli che in qualche modo chi più chi meno sono anche coinvolti abbiamo pensato di iniziare comunque questa esperienza un po' anche sull'onda di quello che abbiamo appreso eh, con il transition, quindi un concetto un po' diverso solo dall'ecovillaggio, quindi andiamo verso anche le transition town e via dicendo, siamo stati Pantarei, partecipiamo a Pantarei appunto al progetto Bene Comune, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo detto, eh, visto che abbiamo in fila tre o quattro... Eh, strane eh, sincronicità che sono conosciuto la persona, ho trovato il posto, ho trovato il posto che, che ci piace, ecco partiamo con quello che abbiamo e abbiamo cominciato ad affittare un terreno, abbiamo quindi due ettari e mezzo di oliveto, di terra, abbiamo preso una casa in affitto, questo è da qualche mese, quindi siamo proprio ancora all'inizio e abbiamo detto iniziamo e tutte le persone che eh, oggi eh, diciamo così in qualche modo sono in contatto hanno la possibilità, chi più e chi meno, chi prima e chi poi, di partecipare. Abbiamo cominciato con la formula della società agricola semplice, perché questa ci ha consentito di ridurre molto quelli che sono i costi, i costi di acquisto, ci consentirà ovviamente di poter eh, avere un'attività agricola più semplificata, avere meno eh, tartassamenti dalle tasse, perché è una cosa anche importante, avere una legislazione che tutto sommato è Ehm, meno invasiva per certi aspetti, anche per altri aspetti. Vogliamo partire già dal prossimo anno oltre che con l'attività agricola, oltre dell'oliveto e a cominciare a, la coltivazione dell'orto, dei campi, con un po' di bosco e qualche altra cosa, anche a mettere delle iurte e cominciare con delle attività di ospitalità, perché per noi è anche importante questo, cioè cominciare ad allargare eh, facendo già delle attività che possano essere delle attività che hanno ritorno. Quindi c'è cioè, il progetto diciamo così, di Ultra Camping che dovrebbe iniziare al premio. Quando ci chiedono ma in quanti siete? Eh, non lo so sinceramente, perché c'è tanta gente che ci dice sì, la cosa mi piace, adesso che ci siete cominciamo a lavorare, infatti settimana prossima già vengono giù due e vengono giù e eh, si fermeranno una settimana, forse due, e cominciano a fare un po' di lavori. E pian pianino no, e imparano. Eh, diciamo così, si, si, si fondono con il progetto facendo le cose. Poi ce ne sono altri due, eh, una coppia con un bambino piccolo, e dico sì, eh, avevamo il bambino, però adesso che c'è il posto possiamo venire giù e cominciamo a conoscere il posto, a conoscere gli abitanti. La cosa bella è che questo paese è un paese di 1300 abitanti, e il terreno è lì vicino, a 5 minuti a piedi, ed è un paese in cui ho conosciuto il sindaco, gli, un paio di assessori, che sono tutti molto sensibili, molto attenti a quello che stiamo facendo cerchiamo di muoverci molto con cautela, senza invadere troppo la loro, le loro abitudini, però l'idea è anche questa, come dicevamo prima, una comunità ma è anche diffusa, cioè noi creiamo la nostra, ma comunque l'intento è quello di coinvolgere tutto il paese e anche i paesi vicini, perché comunque l'economia è ovviamente un'economia di scambio. L'altra cosa che ritengo importante e interessante, visto che sono in contatto con tanta gente, un po' in tutta Italia, altri ecovillaggi, e eh, e eh, via dicendo è quello di rinforzare questa rete di scambio vera, operativa quindi non solo teorica quindi noi di che cosa abbiamo bisogno? abbiamo bisogno di urte, abbiamo bisogno di legna abbiamo bisogno di tale piattaforma qualcuno di voi le ha? poi noi che cosa possiamo dare? Ecco, poi magari, vedete, poi magari ne parliamo che cosa possiamo dare? Cosa possiamo, ecco cominciare subito con una sorta di di scambio, quindi di tra virgolette moneta complementare se vogliamo anche andare ancora un po' più in là, quindi ecco portare anche avanti questa azione, perché io credo che sostanzialmente sì, noi creiamo la nostra comunità intenzionale che è all'interno di un paese come anche il vostro, no? un paese che, però poi c'è tutto il mondo intorno, no? c'è il mondo degli ecovillaggi che è una grande rete che è già un ecovillaggio in sé, e quindi secondo me io sento molto questa partecipazione animica di un progetto, più in un modo, più nell'altro, e dobbiamo secondo me dare a questo progetto, quindi a noi, la nostra anima comune, in qualche cosa che la faccia crescere. Quindi se io ho bisogno di marmellata, la chiedo a qualcuno che produce marmellata, non la vado a comprare al negozio che fa marmellata, poi andrò anche al negozio se non ce n'è abbastanza per farne dentro. Quindi questo è uno degli altri, degli altri aspetti del nostro progetto. Poi ci sarebbero mille altre cose, so, adesso magari <ride> mi fermo qui. Grazie. Poi... Oh. Possiamo parlare a Luigi perché deve sì, andare a fare il film di cucina. in sono di in... la nostra il no, nostro progetto nasce da tutto un percorso uh, di gruppo e, e anche personale. Mm -hmm. quindi, è, per eh, noi siamo due famiglie, il progetto è una vita viva. Eh, noi siamo due famiglie, famiglie nate dalla particolarità di avere un figlio di con tutti due. E quindi il progetto è nato come un tentativo di, di trovare una soluzione al problema, soprattutto al problema del dopo di noi, anche quello del durante, ma soprattutto quello del dopo di noi, per i nostri figli, perché i nostri figli sono incapaci di avere una autonomia. Quindi. E a fronte di questa ricerca con altre persone, con altre associazioni che avevano cercato di costruire qualche cosa per i loro figli, è avvenuto invece un processo di eh, grande eh, analisi interiore, eh, delle analisi profonde delle problematiche che sono alla base di questo problema e alla fine la soluzione è stata dire, dire, un fiume in piena che mi ha e ci ha travolti eh, ci siamo resi conto eh, praticamente i carti importanti del nostro progetto che sono comunque quelli del lavoro là, diciamo, di lato di costituire una comunità di costituire in campagna di avere, di avere rispetto con la natura di, di, di, di associare la vita in maniera molto più naturale e, e, e reale di quanto non venga oggi eh, i punti chiave sono sostanzialmente tre uno, eh, il principale dire, veramente quello che poi se vogliamo ricomprendere tutto è il discorso dell'amore Nel senso che noi avevamo bisogno di ehm, procurarci amore per i nostri figli eh, nel, nel dopo vita e, e, e cos'è che si può procurare l'amore nel dopo i soldi sicuramente no Quindi puoi accumularmi quanti ne vuoi puoi lasciarmi quanti ne vuoi ma in realtà il soldo è, una, è qualcosa di, di, di, di eh, che spesso travia le persone e le, le porta verso obiettivi diversi. <coughs> la soluzione è, è semplicissima, eh, cito la famosa Massimo di Golmgren che, che il problema è la soluzione, nel senso se vai a, a scavare bene nel problema ti accogli la soluzione scritta Il problema è proprio che per ottenere amore eh, l'unica cosa che puoi fare è dare amore, è investire nell'amore. Eh, e questa regola fondamentale è, è veramente mistica, devo dire verso tutti, verso le persone, verso, verso le comunità, eh, fa sì che eh, di sentire bisogno di queste comunità e quindi di, di cominciare già dentro casa propria a, a cominciare a coltivare queste, queste relazioni con i con... altri. Il secondo punto cardine è l'abbandono la, la, della proprietà privata, perché una delle malattie che secondo noi, secondo me, Friggere l'umanità è, è l'individualismo e l'egoismo che l'abilità che ne consegue, nel senso che l'essere umano è un animale veramente eh, molto, molto, ancora molto giovane, ancora molto incapace di autogestirsi e appena viene eh, con, contaminato da una tentazione che sia di qualsiasi tipo, eh, sicuramente spesso connessa col Danaro, perché il danarino accesso tutto, quindi alla macchina, al sesso, alla casa, alla vacanza, tutto, tutto. Eh, invece a contatto con il denaro eh, ha sempre un, un grosso rischio di dipendenza e quindi eh, scatta in una molla per cui poi non si accontenta mai, quindi non basta 10, non bastano 100, non bastano 1000, non bastano niente. quindi la prima, la prima cura secondo me da, da, da, da fare in una comunità del genere è proprio quella di, di dimenticarsi della proprietà privata se non in ambiti veramente molto circoscritti Esempio di bagnare a me è eh, piaciuto molto: l'idea della stanza che rappresenta la tua privacy, il tuo mondo, e quella dentro sai le tue cose. che il resto è qualcosa di condiviso, da utilizzare, ma non da possedere, non da, non da ostentare. E l'ultimo è ehm, che poi no, è collegato anche col benessere nostro: perché in realtà mi sono reso conto che più noi abbiamo, più abbiamo da difendere, più. Ehm, crescono le ansie, le, le pressioni su di noi, quindi ci, ci rendiamo infelici noi stessi inseguendo un sogno assurdo, assolutamente irreale, che non è, che non è in realtà nella natura male, non ci dona felicità, perché poi quello che vediamo sotto i nostri occhi, questo qui, il mondo di oggi, è, è, è, soprattutto il mondo occidentale, è molto ricco, ma è molto infelice, molto infelice. Il terzo passo collegato con i due è che eh, in realtà quello che, quello che ci scoraggia, eh, che mi ha scoraggiato fino ad oggi, ma che finalmente mi, mi sono liberato di, questo, di questa regione, è la, ehm, il pensiero di essere impotente di fronte a, a, a, alla forza della società, del, del sistema, del capitalismo, di, di questo sistema mondiale. In realtà eh, ho capito finalmente che, ehm, che noi facciamo l'errore spesso di... Ehm, aspettarci che i cambiamenti avvengano nel corso della nostra vita. E questo per loro è un errore colossale, perché in realtà la nostra vita è un piccolissimo pezzetto della, della, della, della forza della vita e non è proprio niente l'unico. E, e quindi dobbiamo soltanto preoccuparci di una cosa, quella di mettere il nostro mattoncino perché domani questa, questo mondo sia un po' migliore sia da un punto di vista di relazioni sociali, sia, sia da un punto di vista di relazioni con l'ambiente. Questo dobbiamo dobbiamo, dobbiamo um, eh, rendere la nostra vita utile agli altri che, che vivono con noi e soprattutto a quelli che verranno dopo come come altri hanno fatto quelli di noi hanno anche apparente benessere della società comunistica, ma anche cioè, gli strumenti per poter poi grazie Luigi no. Stiamo costruendo la comunità, il progetto è una vita in Italia, però la comunità deve ancora soggetto, siamo le famiglie e. Il bambino ti più diciamo. Sì. E quanti anni 13 eh. anni. Magari le domande poi le fate separatamente. Eh. Io ci... Ciao. Eh. Eh. Eh. Io parlo di un progetto, San Antonio di Tempo di Vivere. Eh. Eh. Parlo di un progetto, di un il progetto tempo di vivere. Cioè, Stiamo incubando eh, dei progetti che possono interessare sia la comunità vive che i nuovi progetti in essere. Si sta parlando di eh, buoni rapporti e buone pratiche con le istituzioni, in questo caso si parla di rifiuti. L'argomento rifiuti per le istituzioni è molto interessante e hanno eh, trovato in noi, il tempo di vivere, alcune soluzioni, anzi l'unica in questo momento. In caso si sta parlando di ramaglie, ramaglie di potatura. E, e sono partito con l'obiettivo di eh, alimentare il suolo, di, di rigenerare il suolo, Io ho pensato all'ummus e quindi poi alla fine andato il progetto Vulcan dove le ramaglie sono una parte dei rifiuti per i comuni che non sanno come gestire e molto oniose, per cui fin dall'inizio ci hanno steso il cappeto rosso. La, stamattina anzi stanotte ho ricevuto la conferma che eh, questi otto comuni qui in zona quindi si parte dalla, dalla piana e si arriva fino alla montagna eh, si sono uniti in un'unione di castelli quindi otto comuni ci hanno interpellato anzi li abbiamo i fuori eh, fino al punto che hanno capito che avevamo una soluzione loro hanno aderito a un bando della regione eh, hanno preso eh, 30.000 euro per impostare un progetto di eh, compostaggio di comunità. In emilia Romagna forse la prima in Italia, anzi sicuramente, eh, è stato emesso eh, una... Eh, un regolamento dove si può fare compostaggio di comunità e questo vuol dire la parola comunità vuol dire piccoli gruppi di persone cittadine eh, dei comuni insieme e tutti quanti possono cioè, comunicare confrontarsi intorno a dei tavoli di lavoro per risolvere il problema dei rifiuti sul territorio che nella mia testa come vision c'è alimentare solo quindi il legno di potatura è utile non per il fuoco ma per il compostaggio. Qui dietro ci sono due ruta, due prototipi e, e sono sviluppati in open source. Quindi la domanda eh, di tempo di vivere è una richiesta di aiuto a alimentare eh, la nostra casa, la vostra, il vostro progetto sicuramente avete bisogno di stradare le case, questa soluzione vi rende autosufficienti. E soprattutto andare a sviluppare tutti una rete a livello nazionale, perché siamo i primi, dove tutti quanti mettono delle idee, delle innovazioni, delle soluzioni, in modo che diventa un progetto collettivo anche con l'obiettivo: i piccoli comuni sicuramente sono più sensibili, riuscirete a trovare quell'economia locale, che vuol dire creare lavoro, creare opportunità di scambio con. Eh, Paese, le città, noi siamo già in contatto con Modena e Bologna e siamo, abbiamo iniziato dal, dal piccolo paese dove noi viviamo, quindi poi per chi volesse maggiori informazioni mi contatto in questi tre giorni e troveremo il momento anche di fare delle piccole eh, domande e risposta. Molto interessante, <coughs> grazie per il tempo di vivere, per questa ottima iniziativa benissimo che posso servire a tutti un po no, sono sì. eh, siamo io Consuelo eh... sì, aspetta questo è un attimino oltre a voi chi c'è ancora? ok, va no, bene eh, siamo un piccolo altro villaggio nel provincia nel... di Cuneo operato nasce il 2011-2012 eh, siamo un'associazione, una PS e eh, da quest'anno anche una società agricola Sì. Uh, sono Alessandro Levi di Yurt Paradise, un progetto di un ecovillaggio che sorge a Montefredo di Tredossi, in provincia di Fordicesena, eh, all'inizio delle freste presentinesi. Eh, ad oggi il nostro progetto è inserito all'interno di un bosco, eh, abbiamo un ettaro in affitto dove ci sono impiantate queste sette yurte di cui sei eh, piccole di 5 metri. Eh, ad uso diciamo privato nel senso che comunque sono di, eh, state acquistate eh, da singoli gruppi familiari e una centrale in condivisione per quello che sono eventi o anche semplicemente mangiare o spazi comuni eh, il progetto è nato non da un disagio ma da un sogno eh, da me stesso eh, quindi ho sognato questa cosa e pur vivendo quasi nel lusso eh, ho pensato che era necessario ed era diciamo, uno dei tanti modi probabilmente per poter evolvere evolvere come singolo ma evolvere anche come gruppo e anche per lasciare a quelli che saranno, verranno dopo qualcosa, un'opportunità diversa da quello che poteva essere la società odierna con tutti i suoi limiti che ben conosciamo ho due figli per cui diciamo, il pensiero era già eh, vivo dentro di me eh, il progetto ad oggi dà la possibilità solamente a noi di eh, andarci per piccoli periodi perché siamo nel bosco, abbiamo dei pannelli solari che alimentano eh, poco eh, l'esigenza di poter caricare qualcosa o avere luci a led, eh, una stufa all'interno delle urte e quindi non abbiamo elettrodomestici, eh, non abbiamo niente. Eh, il progetto però in realtà. Eh, ha voluto sposare le yurte sia per una questione fortemente economica ma anche per una questione di transizione come simbolo. Eh, seguiamo la maggior parte di noi lo sciamanesimo, e siamo quasi tutti terapeuti, eh, tutti con un lavoro personale di crescita e ci piace condividere, scambiare, quindi invitiamo sciamani, guaritori un po' da tutto il mondo e con loro diciamo, pratichiamo e cerchiamo di capire quali sono state le loro scelte e quali sono quelle che possiamo noi aggiungere a loro in realtà, perché è sempre uno scambio. Eh, il progetto è una cosa molto grande, in realtà oggi ripeto, sono solo poche iurti, in realtà siamo all'interno di un contesto di 84 ettari, con già un agriturismo e una fattoria didattica, non sono gestite da noi, ma fanno parte comunque del progetto molto più grande, eh, siamo pronti eh, già nel cartaceo alla realizzazione di numerose unità abitative ecosostenibili, così come un progetto di agricoltura per quanto sarà possibile eh, diciamo, rimanere ecosostenibili verso il numero di persone che già ci eh, girano intorno, e non saremo autosufficienti, eh, questo per un lungo periodo perché richiederebbe una capacità di terra molto più grande di quella che abbiamo, per cui già da subito la possibilità di intrecciare relazioni con altre realtà, in soprattutto, ma anche ad ampio spettro ci darà la possibilità diciamo, di creare una rete, un tessuto organico eh, molto più grande e molto più vivo. Facciamo anche parte di un gruppo di ricerca che si chiamerà probabilmente One ed è un, diciamo, un insieme di persone che stanno raccogliendo attraverso le esperienze di altri ecovillaggi e di, di, di quelle che possono essere le banche dati o i libri in circolazione, tutta una serie di eh, servizi e gratuiti per poter agevolare tutti quelli che si vorranno avvicinare a un discorso di ecovillaggi come per oggi per esempio la possibilità di mettere i urte eh, in trasparenza assoluta sfruttando le risorse che la società ci dà, eh, sfruttando eh, le istituzioni e non combattendo contro le istituzioni. Eh, cercando sempre una comunicazione efficace, e pare eh, che il social Abbiamo, okay, eh, eh, aspetta, sei tu. ¿Qué es lo que sta studiando, comunque intenzionale di coabitazione tra persone. È un processo abbastanza lento quindi eh, il trovare quello che è poi la sostenibilità economica e giuridica di questa questione eh, è uno dei temi su cui adesso si sta dibattendo perché, perché attualmente questa è, dal punto di vista degli immobili è proprietà di una persona quindi... Eh, mettere in discussione la proprietà, qualcuno di voi l'ha già trattato questo tempo, è piuttosto diciamo, impegnativo. Dall'altra invece eh, a Trento, secondo un gruppo di cittadinanza attiva, stiamo eh, facendo un percorso abbastanza impegnativo anche lì con le istituzioni, in particolare con il PE di Trento, per avviare eh, progetti di abitare collaborativo e solidale di co-housing, se possiamo definirla così, però estesi anche alle opportunità di eh, raggruppare persone che già eh, hanno una loro unione attraverso la legge dell'economia solidale, quindi sono tutte persone che comunque hanno o aziende agricole o si occupano dell'agricoltura dell in senso diciamo, eh, riformante anche, cioè tipologie di agricoltura che voi conoscete molto meglio di me, la permacultura eccetera, e che eh, già sono costituiti in piccoli gruppi di persone che, che vivono nelle loro tende agricole che adesso però vorrebbero riuscire a creare una rete. Una rete che dal punto di vista istituzionale è resa possibile attraverso appunto questa legge dell'economia solidale. Il punto di vista invece concreto è un trovarsi ogni tanto periodicamente per degli incontri e cercare di cominciare a intessere questo tessuto di, eh, di mettere a disposizione, quindi condividere eh, esperienze ma anche poi di sviluppo di progetti. Dall'altra, sempre col Comune di Trento, si sta facendo la mappatura degli immobili eh, a disposizione delle istituzioni per riuscire a trovare alcuni che siano già disponibili per essere messi in comodato duro gratuito quindi questo è l'aspetto diciamo, interessante di questa sperimentazione per comunità che stanno formandosi e che hanno progetti socialmente interessanti socialmente. Ecco, eh, sono qua ovviamente per imparare il più possibile su quello che sono gli step del processo perché anche eh, molti di voi hanno detto che no, ci si eh, sente portati verso questa, questa realtà di comunità intenzionale poi di fatto eh, non si capisce, non è chiaro il processo quindi grazie certo. a certo. tutto quello siamo che potete dire grazie c'erano eh, altre sezioni? sono sì. eh, Giovanni Bergamo eh, siamo ancora prima dell'incubatore quindi eh, l'idea nasce dal fatto che vorremmo fare un modello per cui cioè, guardiamo un po' il concetto della terza età, ci siamo resi conto che nella parte finale della vita di tutti esistono le balanti, esistono i cose e quindi partendo da questa diciamo, considerazione abbiamo pensato di rifarci a, a più poco come, cioè, della, della coltivazione del non fare e quindi organizzare questa struttura che si chiamerà eh, Progetto di Vignana che è un'area vicino a dove praticamente si deve partire molto prima per preparare il dopo. No? Quindi facendo riferimento alle cascine coloniche dell'Ottocento, dove le famiglie erano costrette a stare assieme e quindi c'era un mutuo soccorso tra, tra le varie persone, noi vorremmo creare un altro dove uno sceglie di starci per una crescita e poi dopo per avere anche questo eh, eventuale mutuo soccorso. soccorso. Quindi eh, l'idea è un po' questa. Partiremo quindi con un discorso di agricoltura naturale, quindi creando un grande orto, un grande frutteto e dopodiché sarà aperto a tutti i soci per cui verranno a raccogliere, e coltivare eccetera, eccetera eccetera. Avete già un luogo? Sì, abbiamo già un luogo, abbiamo già anche parecchie cose definite. Saldi, dei vari... dei e il lago di Zeo non so, potete che la vecchia pasterella di Provincia di... di... è... su un'alto piano di Centrale Bene, altri? Sì, eh, Ciao. Sono Mattia di L'idea che vivere insieme è un'opportunità per, per il singolo per andarsi a, a vedere, l'ha ideato Andrea qualche anno fa. Qua, e in parte, eh, siamo, Adesso siamo un gruppetto di 5 6 persone, veniamo tutti dalla da stessa scuola di sviluppo del potenziale umano, che si basa sul superberating ma va oltre. Quindi per noi la l'idea è proprio di insieme insieme un'opportunità per continuare il, il nostro lavoro a questo momento abbiamo la possibilità di una, di una struttura di un terreno a, vicino a Rosignano, a Livorno, come, come zona comunque quella lì, e che è, è in gestione e c'è la, la possibilità di starci probabilmente qualche anno e poi valutare se è possibile acquistarlo. Quindi siamo in questa fase in cui stiamo per trasferirsi. Allora, un diverso, fa parte ormai da anni di, della rete italiana di uh, Qui ci sono varie comunità uh, consolidate da tempo, eviterei di presentarci, uh, c'è ambienti, la comunità comune di Bagnaia, uh, ovviamente il tempo di vivere, uh, nel quale... Che siamo attualmente ospitati. Eh, abbiamo poi anche altri progetti eh, di cui parleremo anche questa sera, in modo particolare arriverà a Porto del Vento, a Casa dei Venti, Valle Santa, che sono progetti che sono in situazione di difficoltà. Abbiamo un ecovillaggio tuttora attivo che è il Vignale. Uh, quindi uh, c'è la possibilità ovviamente di contattarci uh, direttamente quando voi volete ovviamente, avere informazioni in relazione alle nostre esperienze. Bene, sono le 10. Sì, c'è lui che... Mette... è mi Scusa, sta dicendo che... No, no, no, no, no, no. Guarda. Volevo andare avanti, ma... Ti chiedo scusa. Mi, mi dispiace. No, no. Prego, prego. Faccio un'introduzione. Io sono brevissimo perché non sono un bravo oratore. Prefisso. Allora, l'anno scorso avevo 23 anni. Per chiarire. Cos'è successo? E ho cominciato ho detto mi piace la campagna io vengo dal mare, ero marittimo lavoro sulle barche e mi piaceva alternarli, sono Ligure eh, prima introterra della Ligure di Levante ho detto eh, ho un orto, mi piace la campagna, mi esprimo un po' e poi piano piano andando avanti nella, nella situazione mi sono arrivate anche le responsabilità e sono passato attraverso dalla prima azienda che poi ho fondato eh, a un'altra perché ho dovuto lasciarla perché mi hanno andato uno strato alla seconda azienda ho alzato un po' la testa dall'orto che comunque stavo mettendo su che mi dava soddisfazione e mi sono reso conto che erano passati un sacco di anni e, e ho detto nel frattempo eh, ho, sono solo sempre io che faccio queste cose con amici, parenti eh, gente che comunque viene a, a sostenere questa cosa e ho, ho cominciato a pensare insieme anche a altre persone, che l'idea di formare un gruppo era una cosa bellissima, eh, avere queste persone, poter creare delle energie anche a casa mia. Io mi sposto volentieri, ma questo campo, le cose che ho creato da tenere in piedi, quindi mi rilegavano sempre lì. Piano piano ho pensato che ci vuole un po' di forza e riuscire anche ad andare da altre parti a vedere. Oggi è già la seconda volta del secondo incontro che vengo, e mi rendo conto che siamo, siamo tanti, tante persone, hanno fatto tante cose, e io voglio imparare a capire come stanno facendo, perché eh, questa energia qua è bello che esploda ovunque, voglio che venga anche da me, io sono 25 anni, mi faccio praticamente un contadino, semplicissimo, vorrei meno burocrazie, ma purtroppo a volte le devo fare, se no mi, mi arrestano, e ho bisogno di condividere, voglio imparare a farlo, e quindi se sono nel posto giusto voglio assorbire tutto questo. Grazie grazie, grazie, grazie, grazie, grazie molto ci bene. bene ci sono? Mio sì, mio certo, certo sono sempre con il bimbo? sì sì, prego. Io sono Federica, eh. faccio parte di un gruppo siamo in sette, le colline forlivesi, si chiama UCIPA il progetto è nato tre anni fa virtualmente perché il mio marito lavorava negli Stati Uniti quindi con altri due in Germania, una in Albania quindi ci siamo ritrovati siamo arrivati da otto mesi in Italia è un po' strano perché abbiamo un posto fisico, la mia famiglia ha un agriturismo e i miei genitori vorrebbero diciamo, andare in pensione e, e lasciare le nuove generazioni, cosa non semplice uh -huh. il passaggio. abbiamo un posto fisico ma non è detto che sia quello, noi per adesso siamo lì e, però stiamo ancora lavorando molto sul gruppo quindi non è detto appunto che sia quello poi il posto sì. fisico uh, ovviamente e le persone che non sono della mia famiglia, le altre del gruppo uh, fanno fatica in questo passaggio e relazioni quindi sono tante dinamiche da tenere in considerazione e niente, siamo qua per eh, essere ispirati e, e condividere grazie. Grazie. grazie allora volevo dire una cosa che non è stata detta fino a questo momento eh, nemmeno nelle comunicazioni ci sono tanti bambini Uh, e facciamo appello ai genitori di fare condivisione uh, dell'assistenza ai bambini perché in questo modo c'è la possibilità magari di liberare uh, diverse persone per poter seguire i workshop, quindi uh, non chiediamo uh, a un genitore o a due genitori di badare al proprio figlio o ai propri figli ma di costituire un gruppo tra genitori che sia, o anche chi è altro, è disponibile al di fuori di essere genitori, per poter in un qualche modo aiutare eh, e fare in modo che eh, le persone che hanno figli possano ugualmente agli altri, o comunque abbastanza ugualmente agli altri, di seguire eh, i, vari, i vari incontri. Ci sono altre... Sì? Sì, questo si farà verso la fine. Eh, si metterà ovviamente un foglio dove chi vuole mette la propria mail. Ci sono altre. Io ho delle comunicazioni da fare. Sì. allora, cosa numero uno: vedo che ci sono delle persone che filmano e fanno foto. C'è qualcuno di voi che non gradisce essere filmato o essere fotografato? Alza la mano. Tutti contenti di ricevere fotografie e film? Lei. io volevo solo chiedere al nostro bimbo che ha due anni di non mettere nei social media le sue foto. Ok, solo per, eh, per capire. Quindi non c'è nessun altro che non gradisce essere fotografato o avere video? Perfetto. questo magari no, loro. non è mia ma penso sia per noi come uno scambio eh, cioè praticamente all'interno della Rive non è, non è una cosa che viene messa mm. <ride> al di fuori è per la documentazione sostanzialmente poi un'altra come è giusta la sua considerazione sulla figlia come sono in realtà è un problema che riguarda tutti i bambini Siccome per quanto ogni volta si dica che riguarda la rive e poi è inevitabile delle foto che le ci foto finiscano su cioè Facebook, perché si trovano, credo che la cortezza di non che fotografare i bambini vada presa come regola. Sì, è, se, non se, se è di dietro è o in gruppo così la ci proprio... okay, un po' più in ok, un'altra cosa volevo condividere delle parti del programma che non comprendono i workshop so, eh, quindi su quella tabella lì avete tutti i workshop e gli orari dei workshop però per esempio dalle 7 alle 8 di mattina c'è il risveglio mattutino quindi chi vuole fare esercizi di risveglio eh, dalle 7 alle 8 poi dalle, scusate se lo guardo sul telefono ma dalle due e mezza alle tre abbiamo i giochi di community building quindi praticamente l'idea è che attraverso dei giochi che non eh, puntano alla competizione ma alla cooperazione possiamo vedere le dinamiche di gruppo e vedere come attraverso la cooperazione possiamo risolvere dei problemi o delle, attraverso il gioco poi ehm, abbiamo dalle 7.15 alle 7.45 cura del corpo e dello spirito pratiche massaggi quindi chi gradisce essere massaggiato o massaggiare in alternativa abbiamo il cerchio emozionale con eh, liberi incontri di condivisione emotiva poi questa sera dalle 9 alle 10.30 c'è un incontro, un fishball che si chiama quando il viaggio si ferma è un fishbowl di condivisione tra chi ha partecipato a progetti di ecovillaggio che si sono fermati, facilitato da Bruno. E domani sera invece, alla stessa ora, avremo un momento di condivisione eh, tra i vari progetti di ecovillaggio. Vuoi spiegare cos'è il fishbowl? Il fishbowl è praticamente un, uno strumento per cui eh, si chiedono le persone al, al centro e i diretti interessati e lasciano due posti vuoti. Quindi, i relatori si, si siedono al centro e vengono lasciati due posti vuoti si inizia la discussione, chi vuole partecipare alla discussione entra si siede nel centro, fa una domanda o una considerazione poi lascia il posto a qualcun altro quindi la discussione avviene nel centro però le persone intorno possono partecipare alla discussione entrando nel centro, facendo una domanda o una considerazione e poi uscendone fuori e per ultimo volevo prima cosa ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questo incontro da Alfredo, Fabiana e in particolare le persone di Tempo di Vivere per l'accoglienza che ci hanno riservato da oggi e tutta quella che ci faranno fino alla fine dell'incontro ah -oh. ah -oh. quindi entriamo in pausa Alfredo? Ah, io direi fare un... sì, I, i luoghi i nomi dei per chi non conosce Scusami, non ho i nomi dei differenti posti dove si parla. Allora, I nomi dei luoghi sono, sono uh, praticamente stalla, gazebo 1, gazebo 2, ristoro e cerchio. E dove? Cerchio è questo, eh, la stalla è questo edificio qui di fronte, il gazebo è questo tendone bianco che verrà diviso in due aree, gazebo 1 e gazebo 2. E l'area ristorante dove mangiamo, io direi di fare un momentino di movimento. Vai, col movimento. Andiamo, questo diventa molto più grande. Però, forza, voglio fare qualcosa. Un momento di movimento. Armonizziamo. Vai, vai. Ciao a tutti, sono Francesca, scusate, so oh. ciao te eh... ah, Scusa, dico, sì? eh, Francesca eh, è la presidente Rive che è appena uscita ed è stata, diciamo così, insieme con tutti noi, ma grazie anche e soprattutto alla sua capacità, quella che ha permesso alla Rive di decollare in maniera davvero così da da oh, ok, grazie. Ehm, allora, in maniera abbastanza veloce, scattante, deve essere rapida, okay? Diciamo come ci sentiamo in questo momento, accompagnando questo sentimento un'espressione corporea. E una volta che la persona lo fa, tutto il gruppo ridice la stessa, la stessa emozione e ripete il gesto della persona appena, che, che l'ha appena fatto. Questo serve un pochino diciamo, per metterci nei panni degli altri e sentire l'energia eh, del gruppo come è. Puoi cominciare? <ride> ok, uh, solleticata. Ah, il nome? Martina. Ok, vado. Solleticata. Solleticata. Roberto, Ispirato. Ispirato. ispirato. Chiamo Nicolò e sono molto speranzoso. speranzoso. Speranzoso. Sono in amore. Sono in amore. Sono, in amore. sono, curioso. sono curioso. Paolo. Miriam. Sono fiducioso. Sono no. No. No. Sono felice. Felice. No, no, no, no. No, prego, prego. Sono curiosa. No, no. sono un nomi... perfio <ride> nome, nome, nome. Luigi. Luigi. Shanti e riequilibrio. I no, I riequilibrio. Equilibrio. Sono Consuelo e sono aperta. Sono, ah, sì. sono Claudio e sono Honorazzi. Sono Mattia e sono in risveglio sono Giorgio e sono curioso anch'io di conoscere già perciò tutti sono Alessandro e sono pronto a dare e a ricevere sono sono Marco e sono a crema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 è vero, è sono Mario e sono pensiero. Sono Laura e sono contenta. Sono Chiara e sono emozionata. Sono Fabiana e sono raffreddata. sono raffreddata. Sono Marco e sono coccoloso. Sono Piero e sono grato Sono Luca e sto tirando e allungando le mie idee Sono Marta e sono molto in ascolto Marta Sono, sono Enrico e sono quasi morto. in movimento. Sono Riccardo e sono giocoso Giocoso sono Vincenzo, sono presente. Sì, sì, sì, sì. Sono Daniel e sono pronto. Sono Massimo e sono in azione. No. Sono in Lei, la bimba? No. Sono Guido e sono... Eh... Guido e sono da Sono Giulia e sono molto curiosa in ascolto. Mi devo e sono solo in mare. Si, veniva di sento Radicale. Radicale. Io sono Satia e ci sono tanti per la mamma. Io sono Sara e sono in un bosco. Okay. Io sono Federico e sono molto molto molto in oh, Ci sono anche loro, eh? Anche loro! Vengilo, vengilo! Vai! Sei Io sono Federico e sto ancora dormendo. Federico e dormendo. Sono Mario e vi accolgo tutti con un grande abbraccio. Sono Mario e Sono Carlo! Carlo! Carlo sta dormendo. Stai Carlo! Non ce l'ho pensato! Non ce l'ho pensato! Non ce l'avevo pensato! Non ce sono pensato! Ti ho pensato! pensato! Ti ho pensato! Ti ho pensato! Ti ho Oh. Oh. bene direi che possiamo fare la pausa un quarto d'ora adesso sono credo le 10 e un quarto c'è qualcuno che mi smentisce? No. e 13 10 10.13, allora, 13 10 10 allora diciamo che alle 10.30 direi o 10.40, diciamo 10.40, cominciamo con le 45 cominciamo con il borso, d'accordo? Quindi anticipiamo di mezz'ora, perché così ci diamo un po' più di tempo. Eh? forse ne abbiamo bisogno per poter stare anche un po' più tranquilli e fare va bella, d'accordo? Quindi diciamo alle 45, ognuno nei luoghi dove preferisce andare, ci si ritrova, quindi... La standa è qua, là c'è il ristoro, questo è il tendone, ci sono le due gazzette. Le persone vengono direttamente, le persone ai workshop vengono direttamente.